Raga ve lo dico, i life hacks di oggi sono assurdi, non vedo l'ora di farveli vedere, c'è cioè, successo qualcosa di incredibile Eccolo, eccolo, io sono Barbuto ed ero illuminatissimo Ma non ho la barba, scusate, ma non ho la barba Barbuto, sempre piaciuto, è il capeone Benvenuti in questo nuovo episodio dei life hacks 1956 milioni di miliardi di episodio Cioè questo è l'episodio, vabbè, avete capito, siamo a una puntata incredibile So che vi piacciono un botto i life hacks a me piace un botto provarli, testarli e farveli vedere E quindi oggi siamo qui di nuovo con un nuovo episodio Allora, per partire subito a bomba faremo subito quello che avrete visto in copertina Intanto voglio mostrarvi il famoso tavolo da lavoro È diventato davvero un tavolo da lavoro e non solo per i Lifehacks Perché mi si era scassato il coso per la GoPro Mi serviva la GoPro eh, per fare dei video E ho dovuto tipo creare io un, un aggancio ci cioè, ho attaccato a qualsiasi cosa E qua ho usato tutti gli attrezzi Allora, questo life hacks l'avevamo già provato Quello... Dell'anguria a cambiarle il gusto, no? Però abbiamo provato con una bibita Cosa potrebbe succedere se anziché una usassimo tre bibite? Ne ho presa una verde che è al... non lo so Una rossa, arancia rossa e una gialla Limone e pompelmo. Quindi quello che bisogna fare lo sapete già, perché chi invece, se è perso l'altro video ve lo dico, faremo tre buchi qua sull'anguria e proveremo a cioè proveremo, infileremo tutte queste tre bottiglie in modo tale che tutto succo scenda piano piano. Dato che ci vuole qualche ora, inizieremo a farla adesso. Faremo gli altri life hacks e poi vedremo se funziona. L'altra volta abbiamo fatto un casino incredibile, questa è la seconda volta quindi spero, spero insomma di non far casino. Però lo sappiamo che quando faccio le fax o allago casa o distruggo casa o lo sapete. Faccio sempre danni. Eccolo qua, eccolo qua. Allora facciamo dei buchi. Questa ho già uscendo del succo d'anguria. Mm, che buona l'anguria, ok? Ok, devo allargarlo un pochino. Ok, ok, così è perfetto Poi invece questi sono più piccoli Oddio Ok, abbiamo fatto i nostri tre buchi all'anguria Pa pa pa Tocca infilarci la roba, quindi Allora, questo dobbiamo aprire Ok Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Si fermerà? Sta entrando proprio di botto tutta Già, ok Poi mettiamo gli altri <ride> E poi trovo, dovrò trovare una posizione per metterli, cioè, però, perché questi due non stanno in piedi. Ok, sto allagando casa. Allora, sono riuscito ad appoggiare l'anguria. Questo lo rimettiamo dentro. E questo lo rimettiamo dentro. Sto letteralmente allagando tutto. Ok, dato che io così non posso stare, dobbiamo trovare... Ok, una soluzione. Andarli a pressare. Ok. Okay. Allora io ora da vicino vorrei far vedere A parte che sta crollando tutto Ma vorrei far vedere Oh my god Che qua letteralmente sta già scendendo un botto Vedete che già si è svuotato un po' Cioè vedete proprio lì Sta scendendo tantissimo questo è un po' di meno, ma questa tantissimo Forse perché quella è inclinata di più Ok, allora ho riposto l'anguria con le tre Bottiglie appoggiate al lavandino in modo tale Che nel frattempo che facciamo gli altri life hacks Si svuotino, per il secondo trucchetto trabocchino life hacks, chiamatelo Come volete, abbiamo bisogno del latte E di un oreo, ok? E di una cannuccia Io ora proverò praticamente A gonfiare il marshmallow La crema che c'è dentro l'oreo Ora vi farò vedere come Ok, siamo qua di nuovo sul nostro tavolo da lavoro Allora, qua abbiamo il nostro oreo, qua la nostra cannuccia e qua il nostro bicchiere di latte allora prendete il bicchiere di latte la cannuccia succhiate il latte proprio letteralmente parlando succhiate il latte così cercando di lasciarne un po' di latte dentro la cannuccia mm. ma vaffanculo sto trucco non funziona ma dai cosa ho sbagliato che se non faccio danni, non sono io. Ragazzi, ho io visto letteralmente. Non so se ho sbagliato qualcosa, ma letteralmente, io ho visto i TikTok. Eh, che soffiando si gonfiava l'oreo. Um, Qua proprio. Cioè, è caduto tutto il latte per terra sul tavolo. Quindi, questo Lifehacks non ha funzionato, io ho sbagliato qualcosa. No, sono tutto bagnato ah! Ah, Dopo questo fallimento incredibile Volevo ricordarvi che se siete nuovi iscritti Commentate con hashtag nuovo iscritto Perché metterò il cuoricino a tutti o Almeno ci provo, so che siete sempre tantissimi però ci provo e io leggo sempre tutti i commenti E mi raccomando è uscito tutto il nuovo merch Questa è solo una maglia delle tre nuove uscite Delle tre nuove felpe uscite Mettimi a fuoco, cliccate nel link in bio Oppure nel primo commento Vi porterò al sito con tutto il nuovo merch Che sta quasi per finire quindi affrettatevi Per questo nuovo trucchetto trabocchino Avremo bisogno di un cerotto e di una forbice Allora quanti di voi almeno una volta nella vita Si sono tagliati il dito E gli scocciava a mettere il cerottino Non vedevano l'ora di toglierlo perché è scomodo. Il cerotto è scomodissimo, ok? Io, per esempio, ogni volta che mi taglio le dita, cioè non volontariamente, ovviamente, non metto il cerotto perché. È scomodo Io finalmente ho trovato una soluzione Vi salverò la vita ragazzi Non ci sarà più bisogno di andare al pronto soccorso in ospedale per un taglietto al dito Ma potremo finalmente tornare a usare i nostri cerotti E ora vi faccio vedere anche come Barbuto è qua per voi È per salvarvi la vita Barbuto è il capeone sempre piaciuto Allora prendiamo il nostro cerotto e fa facciamo dei tagli Con la forbice Uno qua Uno qua Uno qua e uno qua, ho sbagliato? Oh, boh. Non partite dal centro a fare il taglio ma tagliatelo in tre punti Ok abbiamo tagliato il nostro cerotto, ora cosa fare? Tirare via la parte adesiva Ecco io ho problemi a fare tutto oggi Come cavolo? Ah, <ride> C'era un pezzo qua, io cercavo di aprirlo in uno strano modo Allora prendiamo la parte A eh, e attacchiamo qui Ok? Ok, partiamo da qua e prendiamo le due estremità da una parte e le incrociamo, quindi così, ok, tac Dall'altra parte, idem, tac Poi prendiamo la parte centrale e la mettiamo normale, ok Poi prendiamo di nuovo l'altra estremità e la mettiamo anche quella in obliquo, da una parte e dall'altra Avete il vostro cerotto messo bene, senza che dia fastidio, cioè è comodissimo così, vedete Eh, eh. Cioè i trucchi di barbuto sono incredibili eh, comunque, Wow. Quindi questo trucco ha funzionato e Tanto che è talmente comodo questo celetto fa pure un po' fighetto In realtà no però è comodo Ok lo terrò fino a fine video Passiamo col prossimo life hacks Che questo qua secondo me è uno dei più belli che io abbia mai fatto Perché è di una semplicità incredibile Ma secondo me verrà fuori qualcosa di epico Oggi proveremo a fare il caffè al cioccolato bianco Allora per questo life hacks ovviamente abbiamo bisogno di cioccolata bianca Ho preso addirittura quella con gli Smarties proprio per Farlo ancora più buono e una macchinetta del caffè con le cialde oppure semplicemente la mocca del caffè L'importante è che se usate la moca lo fate appena il caffè è uscito quindi è caldo, bollente Allora io per comodità userò la macchinetta del caffè con la mia tazzina dei sette nani Non mi ricordo che nano è questo, ah c'è scritto dentro EULO Prendiamo il nostro pezzo di cioccolata bianca e lo appoggiamo sulla tazzina esattamente sotto dove esce il caffè Quindi il caffè bollente scenderà e scioglierà un po' di cioccolata bianca e di conseguenza la cioccolata bianca andrà nel caffè. Cioè come vedete proprio si sta sciogliendo. Ok. La cioccolata bianca è sparita perché è finita dentro proprio nel momento in cui stavo girando la telecamera. A questo punto cosa dovete fare? Assaggiarlo per vedere se ha funzionato. <ride> chef, chef, chef, barbuto, ci siamo. Ragazzi... Questa è la scoperta del secolo, il caffè con cioccolato bianco è squisito. Raga, vi giuro, è buonissimo. Ovviamente Mastro Lindy che non siete altro Io sono curioso di vedere se anche voi riuscite a fare i live hacks che faccio io Voglio vedere se li provate Se assaggerate anche voi il caffè col cioccolato bianco Tutte le robe che faccio Mi raccomando provate ma fatemi vedere cosa vi viene Non mandatemi solo le foto su Instagram Fatemi vedere tutto il procedimento Fate i TikTok mandatemeli, ok? Sono curioso di vederli. Allora, per questo life Lifehacks avremo bisogno del nostro amato Nesquick e di un elastico. Eccoci qua sempre sul nostro tavolo da lavoro. Allora, quando noi prendiamo il nostro Nesquik col cucchiaio, ogni volta ne prendiamo tantissimo. E poi per svuotarlo finisce per finire tutto dentro e non riusciamo mai a tipo avere una dose perfetta, no? Con questo Lifehacks invece sì, perché prenderemo un elastico, lo metteremo in questo modo, qua sul nostro Nesquik... Prendiamo il nostro cucchiaio di Nesquick e con l'elastico lo dividiamo. E qui abbiamo la nostra dose perfetta di Nesquick. Se ne vogliamo ancora di meno, tac, ecco qua. Ve lo faccio vedere meglio se non si fosse capito bene. Cucchiaio di Nesquick, dividiamo, ole, ancora, ole, guarda qua. Quindi questo Lifehacks ha funzionato, ora rimane solo... L'anguria, come vedete, cioè, eh, oggi è il giorno dopo aver iniziato il video, quindi sono passate le 24 ore e vediamo cosa è successo alla nostra anguria. Allora, una bottiglia l'abbiamo persa per strada, però le altre, come vedete, si sono praticamente svuotate all'interno della nostra anguria. Quindi, ora ci tocca solo aprirla e vedere cosa è successo. Allora, ci siamo. Stavolta vi devo dire è venuto molto meglio rispetto all'altra volta perché uno non l'ho bucata completamente quindi l'anguria ha assorbito tutte le bibite E infatti se faccio così, ok, non perde Ora apriamo Allora se voi poteste sentire l'odore direste questa è un'anguria al limone e qualcos'altro Perché vi giuro che l'odore si sente da qua che è cambiato, cioè non è più anguria Ora vediamo se è cambiato anche il colore Ok, 3, 2, uno Allora non sa per niente d'anguria Il colore Cioè non lo so se I don't know Allora si è schiarito un botto Però è comunque sempre rossa l'anguria Cioè non è cambiato nulla Quindi non so come fanno gli altri a farla colorare Io continuo a sbagliare qualcosa Però ora l'assaggiamo e vediamo che gusto ha Allora andiamo a tagliare Ecco spacchiamo tutto Ok andiamo ad assaggiare Raga, fa letteralmente schifo. Ha cambiato completamente gusto. Sta di cedrata, tipo. Io la odio la cedrata, ma non ci ho messo la cedrata. Credo. Comunque non la butterò, la mangerò. Ok, quindi. Anche questo Lifehacks apparentemente non sembrava aver funzionato In realtà ha funzionato tantissimo Per questo episodio di Lifehacks tra bocchini, trucchetti, eh Di TikTok più visti è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì esce un nuovo video Ciao belli